Non ci credevi, questa è la foglia Ti leggo quello che c'è scritto Dai, voglio proprio sentire cosa c'è scritto, dai Hai tu gli occhiali, leggi Madonna, come scrive di merda, te li presto Magari tu ci capisci qualcosa Spero che tu veda bene Eh, ti sanno bene i occhiali, però Forse con la faccia tua che fai ora no, però Ma quello sarà mica un campanile? Cavolo ti chiamavano occhio di Falco alle medie Eh per un motivo sì Era ironico poi. Ah ok Allora Non vedo un cacchio quindi se fai veloce Eh un secondo eh Aspetta Lettera maiuscola C'è scritto O carina è quella che noi dobbiamo trovare, visto? È la foglia giusta. Hai capito che è la foglia giusta. Finalmente sono riuscito a trovarla in mezzo a tutte queste foglie. Te manco mi credevi, eh? L'hai capito, vero questo? Io ti ricordo che tu hai sognato un filosofo che ti parlava e ti chiedeva aiuto. Ora vabbè. Ocarina Sto pensando. Sto pensando. Ocarina. Penso. Ocarina! Hai capito la prima parola? Qual è, Qual è la prima parola? Credo sia Ocarina, ma non ne sono sicuro. Ah ok, allora te lo ripeto, aspetta. Ocarina, hai capito? Allora, L'ocarina si trova. No, allora, aspetta, scusa un secondo, adesso stiamo un po' scherzando, stiamo dando i numeri. No, allora. Vabbè, quello che ho pensato quando eravamo seduti sulla tieni, panchina. Tieni, tieni, tieni anche la foglia, perché ora mi girano i co... eh, no. Non... Anche gli occhiali, perché non vorrei diventare cieco certo come te. perché non stavo... Eh. Eh, vai a cacare. <ride> Io non sono cieco, sono diversamente abile. Questo filosofo di cazzo... Kat... Oh, signore. Lo so, non stai capendo niente, ma capirai tra poco. Io sto capendo troppo su, su di te Tu essere stab, instabilmente instabile Questo Non so neanche no, parlare Aspetta che la tiro fuori Ok Tu intanto, intanto cerca di ragionare su quello che dovrei prepararti. Preparati psicologicamente ecco. Cosa devo vedere? Un dragone che sputta fuoco dal culo Cosa c'è scritto qui? Cioè cioè, detto di andare vicino all'acqua per cercare una cosa che probabilmente sta nel tuo zaino. Probabilmente sta nel mio zaino. È nel mio zaino, c'è scritto Ocarina, cioè. Tanto Per farvi notare, eh, è tutto o carino? Apri finalmente appena lo prendo è, è da tutta la vita che l'aspettavi. Sto, momento. No, però appena io prendo quel mascalzone, vabbè, <ride> basta che vai nel campo di pannocchio, non ci vuole tanto. Devi soltanto cercarlo in 5000 pannoni, tanto no, hai trovato una foglia in un miliardo di foglie. Wow, è eh, carina. Sto carino, attento che c'è un foglio sotto. Mannaggia te, anche al foglio. Qui ci sono scritte le note. Ce le ho anch'io le note. Posso vedere anch'io se suona? No, è mia. Ancuno. Adesso ridammelo e ce ne andiamo. Ho detto adesso ridammelo e noi ce ne andiamo. No, no, no, sto cercando di somatizzare il fatto che sono venuto fin qui per il cazzo. Posso che che buttarlo mi questo? Che è? Lo, lo, pre lo quello... prendo come un sì. Sta zitto? Perché la prossima volta che quello mi disturba nel sonno aspetta, mentre aspetta, dormo... aspetta che non ti sento, parla ora. Sei un <ride> cretino. Se quello mi disturba ancora nel sonno mentre io dormo, sai, io lo prendo a calci nel sedere. Appena lo trovo, quel filosofo, se non è neanche veramente nei guai, io lo, prendo, lo denuncio. Denuncio, eh? Aveva detto che era imprigionato da qualcuno, secondo me si è, si è per sbaglio chiuso nel cesso e, non, e la chiave non gira più <ride> E io cosa tipo, <ride> eh, ne è eh, Perché in effetti non penso che era, facevamo una bellissima figura dicendo Aiuto sono bloccato nel cesso a fare la cacca, salvatemi Beh adesso però noi scopriamo che cosa accade se la suono, ah di nuovo scusami Vai Lei mi ha suonato uno carino. Sì, una casa mia avevo mi dita troppo grande, i buchetti erano troppo piccoli, infatti dopo la voglio provare. Sì, l'ho già suonata una. Uuuh! -huh, suona! Cazzo, se, se, se, sembra tipo un gufo! Uh -huh. eh. Casomai fai più di una nota magari! Buone. Oh, non pensavo che suonasse è solo uno strumento musicale! Come suoni bene! <ride> Mi sembra la prima volta che ci siamo incontrati! Cioè. No, aspetta! Applaudi! Applaudi! Cioè. Cioè. Suonare di merda ti fa venire in mente il nostro primo incontro. E eh beh, lo santo potrebbe farmelo venire in mente. Due musicisti falliti che uno suona di merda, l'altro canta di merda. Suona di merda, magari... Guarda, non ti applaudo perché mi fanno male le ginocchia, sì. però se no lo farei. Prima ti si consumavano le mani, adesso cioè hai mani alle ginocchia. Non hai il tuo telefono? Un secondo? Sì, ce l'ho. Che devi farti? Secondo te? Ma non so. Siccome quell'idiota, sicuramente si sarà portato dietro il telefono. Beh. E questa la tengo al collo sì. io. È bastato schiacciare un numero. Perché sì! Sì! Eh, sì! Eh, lo so! Ho capito io. Ma tu mi hai svegliato nel sonno per una cavolata. Mi hai svegliato nel sonno. Ne, nel sonno, per una cavolata, sta zitto. E... No, no, no, no, no. Adesso mi ascolti perché sto parlando io, non stai parlando tu. È inutile che mi dici sto parlando io, zitto, sto parlando io. Tutto qua e tutto là. Adesso tu mi dici che cosa dobbiamo esattamente fare ok ha ah, un do un re ma che scusa ma che cazzo stai facendo no, un do mi stava un... picchiando quella pianta. ok okay. Tieni. Dai, ok tieni ha detto quelle due note un do e un re che non so quali siano ma io ci provo ha detto che finiremo da un da un Da uno strano individuo <ride> guarda guarda è un panda che cade è un panda che cade sopra una panda Capito? No, il panda che cade sopra la macchina panda Ah, che bello! Oh, ma, bello. ma è simpatico, dai! Andiamo! Eh bene. qui. Dai, un panda che cade sopra la macchina Si vuoi muoverlo detto che dobbiamo suonare oh, l'occarina Però lo devi suonare tutto, non me l'hai fatta provare, stronzo Chi sei quello? Ma... Eh... È un coglione questo, che cazzo fa? Oh, oh, sto qua, che cazzo fa? Si avvicina! lo so, aiuto! Che cazzo fa sto qua? L'occalina me la devo rimettere al collo, vado a prendere l'asta! L'asta! Dove no, cazzo no. vai tu? Oh! Vasta, Ma quello mi incula! No. Cazzo. No. Fermati! Non ti muovere! Guarda che deficiente! È, è, scappato da un, da, è, è scappato da un riformatorio! Aspetta. No, no, no, no io, no, io non aspetto neanche che scendi, se, se, se vuoi rimanere lì mi fai un favore No, no, no, aspetta che scendo invece tesoro del mio culo eh. <ride> eh. Per te, eh. caro mio, per te Allontanati, allontanati subito Eh Ma che mi allontano <ride> Che è sta roba? Ma che cazzo allontanati, oh, cos'è sto schifo? Adesso mi avvicino, sempre No, no, no, di più. no, no, no, no, no, no, no, no. Ho detto di stare fermo! Ma io ho detto a me di non stare fermo! Guarda che, Guarda che grasso! Allora, adesso ti. ti meno! Ma io no, Eh no, Che cazzo fai? Ma mi vuoi violentare violentare ah. no, Guarda, guarda che bell'uomo! No, togli ste mani! No, non è un bell'uomo, non è un bell'uomo! Bell che dici? Me lo vuoi anche toccare, non lo so. Io. <ride> allora. Allora. Dammi sti guanti, sono miei, cazzo Ehi. voi. Cos'hai il collo? No, no, lui non ha niente no. al collo. Che cosa hai il collo? Non ha niente è lui. Eh. Dai fermo! Che cosa hai il collo non ti ha niente! niente. Allora, Vai. no! Ah. Vai! vabbè ah <ride> non ha niente il collo dammela qui ora è mia non è tua è beh. mia non è tua è beh. mia se l'aveva lui non è ti è ho tua. detto che è mia vai via!